In realtà la pandemia ha avuto anche l'effetto di approfondire una serie di contraddizioni che stavano e che tuttora si accumulano latenti sotto la superficie, perfino nel nostro paese. Quindi se in qualche modo ha interrotto mobilitazioni profonde che abbiamo visto per esempio in Sud America, penso all'Ecuador, al Cile, oppure in paesi, oppure paesi come Hong Kong o altri paesi insomma, a livello mondiale, eh, è anche vero che eh, contemporaneamente questa situazione è il preludio realisticamente di una fase di mobilitazioni ancora più avanzate e in una, una considerazione che mi sento di fare rispetto a queste, a queste mobilitazioni ancora più avanzate è, porta alla domanda ma è possibile che si creeranno altre comuni? Daniela nel suo intervento citava l'episodio della comune di Seattle, come è stata formalmente chiamata, cioè di una sorta di zona autonoma resa indipendente. Gli Stati Uniti hanno una tradizione nell'utilizzo delle armi da fuoco che in qualche modo ha accelerato questo, questo processo, però secondo me ci dice qualcosa, perché una delle caratteristiche emblematiche dei processi di mobilitazione e anche delle sue difficoltà, soprattutto in Italia, è il problema dell'effetto domino. Sono poche, e sono poche per definizione, le mobilitazioni che hanno un effetto domino. Cioè che sono in grado di propagarsi sul territorio nazionale. Ed in Italia non ne abbiamo una di questo tipo da molto molto tempo. Anche le mobilitazioni, la punta più avanzata delle lotte operaie che abbiamo adesso in Italia, citava suo, eh, nei suoi appunti scritti che ha mandato in chat a Campo, che sono a Prato, a Piacenza, che sono anche il... come dire, sono anche... Sotto, sotto i riflettori per la risposta eh, giudiziaria che si è accanita sui dirigenti di questa, di questa mobilitazione però nonostante tutto per quanto esemplari queste lotte possano essere fondamentali costituiscono eh, un esempio da sostenere materialmente perché rappresentano il futuro rappresentano un esempio anche di, di conquista nonostante tutto però è abbastanza emblematico che c'è ancora uno scollamento tra quanto avviene davanti ai cancelli di questi magazzini e il resto del territorio attorno. Cioè quello che intendo dire è che va fatto un ragionamento. La comune parigina era una città operaia circondata di fabbriche, come ne abbiamo viste tante fino agli anni 70. Ora questo processo non è necessariamente così vero in Italia, anzi. E quindi è chiaro che a maggior ragione questo, questo, questa dislocazione dei poli produttivi di distribuzione fuori dalle città è pensata anche per allentare il più possibile la solidarietà tra noi, la possibilità di muoverci da un magazzino all'altro o da una fabbrica all'altra a portare solidarietà, a, a creare un collante tra la fabbrica e la città, per così dire. Deve, de, de, de, devono fare un passo in avanti per certi aspetti. Ehm, queste mobilitazioni anche dal punto di vista politico la discussione sulla comune per certi aspetti ci insegna questo, e la comune fu vittima eh, anche se magari con le proprie forze non avrebbe potuto cambiare interamente i rapporti di forza in Francia però fu vittima dello stesso principio di isolamento che in qualche modo possiamo dire è un riflesso politico mi chiudo per creare una zona che sia anche esemplare e la difendo ed è poi anche quanto è avvenuto negli Stati Uniti. C'è un passaggio che mi preme chiarire, che ha citato Gianni, che ho trovato particolarmente interessante, quando ha spiegato come il personale statale non appartiene spesso alla classe dominante. Io credo che questa affermazione vada però qualificata, perché... Se intendiamo con appartenenza alla classe dominante essere figli di padroni, i padroni non fanno abbastanza figli per coprire l'intero apparato dello Stato. Se intendiamo per classe dominante invece l'influenza ideologica sui membri dell'apparato dello Stato, è del tutto evidente che la classe dominante, la borghesia, il padronato, la confindustria attua una vera e propria selezione del personale, soprattutto dei suoi vertici. Il problema è che la borghesia utilizza lo Stato come strumento di dominio, e questo non è cambiato di una virgola dall'analisi di Marx, opera una selezione nella società, pesca dalla società, e questo inevitabilmente comporta una contraddizione, perché pescando dalla società pesca da classi differenti. è chiaro che cerca di mantenere per sé i vertici, di mantenere eh, le persone, il personale più vicino sia a società, talmente che culturalmente culturalmente assai, soprattutto per i vertici. Non potendosi premiare su tutto l'apparato dello Stato, e serve una parte dello Stato abbastanza grande ormai, eh, questo inevitabilmente genera delle contraddizioni quando lo scontro di classe polarizza la società tra destra e sinistra. Quando la polarizza nel profondo, inevitabilmente questo, eh, questo fa, crea una spaccatura. E questo eh, ci dice quindi... Il, il perché, come dire, da una parte è una composizione che, se vogliamo, è parte eterogenea dell'apparato statale, ma dall'altra anche come tutte le sue funzioni vitali invece non siano per nulla eterogenee, ma siano assolutamente omogenee. Um, C'è un principio che veniva citato, mi pare lo citasse Ivan eh, nel suo intervento, rispetto alla questione de, dell'estinzione dello Stato, anche Sandro credo lo citasse, Rispetto alla questione dell'estinzione dello Stato, mi preme dire un aspetto però. Lo Stato a Parigi non si sarebbe potuto estinguere, per quanto a fondo i comunardi av avessero, potuto portare, avessero potuto portare, fossero in stati in grado di portare le misure della Comune. Comunque non si sarebbe potuto estinguere. Non è possibile estinguere lo Stato in un paese solo, figuriamoci in una città sola. Il processo di estinzione dello Stato non può procedere se non a livello mondiale, c'è un legame dialettico, quanto più matura a livello mondiale la rivoluzione mondiale, quindi la presa del potere da parte dei lavoratori, con in testa i comunisti possibilmente, eh, o che andranno presto in testa, perché la classe governa innanzitutto attraverso la propria avanguardia, tanto più rapidamente può procedere il processo di estinzione dello Stato. Non può essere diviso aritmeticamente. Quindi in ogni caso i comunardi, Essendo alla Comune una forma di eh, dualismo di, di potere, comunque in ogni caso, seppure si fossero appellati e avessero fatto dilagare la rivoluzione in tutta la Francia, a un certo punto avrebbero dovuto stabilizzare una qualche forma di Stato. E questo vale ancora per noi oggi. Oggi eh, la composizione sociale degli impiegati statali, dei, dei, dei membri dello Stato, è tale che di fronte a una spaccatura di classe molti ne potremmo conquistare, molti passerebbero dalla parte della rivoluzione e la sostituzione più feroce sarebbe soprattutto nei confronti dei loro capi e dei grandi vertici e ma è del tutto evidente che per quanto oggi un processo di eh, estinzione dello Stato sarebbe estremamente più rapido rispetto al 1871 ma anche soltanto rispetto al 1917 per la tecnologia, i mezzi e il livello culturale soprattutto della classe il suo livello di preparazione anche tecnica nonostante questo eh, comunque non sarebbe sufficiente, sarebbe necessario un processo, già un processo continentale potrebbe far portare avanti questo processo e solo un processo mondiale comunque potrebbe concluderlo. Eh, eh, la, la Comune sviluppò un dualismo di potere nei confronti dello Stato, che, del, del, del governo che stava a Versailles, ma il limite è che a differenza di quanto accade in Russia, questo dualismo di potere, era confinato a una sola città. La, la, la comune fu comune ma non fu un soviet e non ebbe soviet e no, non ce ne furono anche in altre città. C'è cioè un elemento di differenza che invece potremmo avere soltanto adesso, che sta proprio nella natura consigliare dei luoghi di lavoro. Operai armati conquistarono il governo e ridiedero i laboratori e le fabbriche ai lavoratori, in differenza invece di quanto avvenne in Russia dove lo sviluppo rivoluzionario fece emergere dei soviet, innanzitutto come comitati di sciopero, poi divennero governi di autopotere, e su que a questi, questi soviet il partito boscevico guadagnò la maggioranza. E questa è una differenza fondamentale, che non è di tipo ideologica, ma è discende dallo sviluppo del capitalismo stesso, e quindi dalle forze produttive. Oggi in linea di principio, questo processo sarebbe ancora più rapido, è il punto di innesco che si rende più difficile, proprio per la perfezione che lo Stato, per il perfezionamento che lo Stato ha dato, che gli apparati dello Stato hanno dato nel tenerci scollegati, nel ritardare il processo di coscienza. D'altronde, verrebbe, verrebbe naturale domandarsi come si conquista un esercito di professionisti. Engels, in uno dei suoi ultimi scritti, che è l'introduzione alla lotta di, di della lotta di classe in Francia di Marx, giustamente sottolineava come non è più tempo di barricate, non cioè nel senso non solo di barricate, non di sole barricate, scordatevi la rivoluzione come l'abbiamo vista nel 1948. non è possibile affrontare un esercito militarizzato con questo livello di sviluppo delle forze produttive, con questo livello di tecnologia degli armamenti, non è possibile dire, affrontarlo a schioppettate esclusivamente facendo le barricate nelle strade, è evidente che la base di questo esercito va in qualche modo conquistata. È l'unica nostra speranza, e questo è perfino ancora più vero oggi, l'unica nostra speranza eh, deriva, discende fondamentalmente dal fatto che la borghesia è costretta, a, borghesia è costretta a, a selezionare anche il proprio corpo di uomini armati, il proprio esercito, la propria polizia, per quanto possa selezionare non può sradicarne le proprie origini non può sradicare questi militari dalle loro origini. È questo che a un certo punto comunque crea una frattura. E non l'abbiamo vista in Italia, ma l'abbiamo vista davvero in, in molti altri paesi. Ehm, credo che questi siano più o meno le, i concetti, le lezioni fondamentali che possiamo trarre da questa discussione sulla, eh, sulla Comune di Parigi. È Paradossale? che oggi per alcuni, su alcuni punti traiamo più insegnamenti da quanto avviene nella comune rispetto a, a, a per esempio all'esperienza della rivoluzione di ottobre, in Italia intendo. E chiudo proprio su questo. Eh, abbiamo recentemente fatto come collettivo una serie di discussioni perché abbiamo pubblicato online, devo dire, abbiamo fatto una pubblicazione online per ora, un libro su Engels e ci è capitato di approfondire le condizioni in cui è nato il movimento comunista in Europa e quanto piccoli, gruppi piccoli, fossero, esigui, fossero in principio questi gruppi comunisti, eterogenei dal punto di vista teorico, anche deboli. E figuratevi, figuratevi ancora di più le correnti marxiste, anzi per molto tempo Marx ed Engels fecero polemica e cercavano di portare le proprie idee in, questi, in queste organizzazioni praticamente quasi come singoli, avevano giusto dei collaboratori, dei sostenitori, ma non erano organizzazioni. E noi non siamo a questo livello in Italia di arretratezza delle organizzazioni, delle, delle formazioni, diciamo della sinistra radicale, non, non necessariamente con una formazione rivoluzionaria, ma eh, è del tutto evidente che è istruttivo per la domanda che ci siamo posti anche quando abbiamo fatto insieme il seminario sulla nascita del Partito Comunista Italiano, cioè quali sono le condizioni che portano alla formazione di un nuovo partito dei lavoratori in Italia, fosse anche un partito di tipo socialdemocratico nel quale i comunisti facciano battaglia all'interno, ma che in ogni caso avrebbe, darebbe un punto di riferimento anche solo organizzativo ai lavoratori. È, è evidente che in questo processo di ricostituzione, eh, in questo processo di, di eh, ricostituzione, c'è molto degli insegnamenti che Marx ed Engels eh, ci danno a posteriori, partendo dalla loro condotta all'interno della, della, della prima internazionale e con le formazioni branchiste, prudoniane, ma anche gli anarchici di Bakunin durante il periodo della Comune. Questo insegnamento secondo me è il tesoro più prezioso che possiamo portare avanti, cioè l'insegnamento per cui dalla chiarificazione teorica e dalla battaglia per la chiarificazione teorica ciò che oggi è non ancora maggioritario, piccolo, embrionale, che lotta per la sopravvivenza eh, apparentemente non con la corrente a favore anche se credo che il vento lentamente stia cambiando ebbene tutto questo dialetticamente può a un certo punto concentrarsi e ribaltarsi nel proprio, nel proprio contrario ed in fondo questo è l'insegnamento della loro attività politica che ha visto l'Europa cambiare di colpo dal 1848 in poi nonostante tutto poi affrontare anche periodi di riflusso fondamentalmente cambiare quando per i due secoli precedenti non è nemmeno lontanamente prevedibile un processo di questo tipo e questo è un po' il futuro ben vengano discussioni come queste e ben vengano discussioni come queste si aiutano a eh, portare al centro l'idea, anche se per adesso siamo un po' bloccati in casa eh, della militanza di ricominciare a lottare per un modello, per, per propagandare tra, tra molti lavoratori, tra tanti studenti, un modello differente dalla società capitalista, un modello socialista che dia risposte rispetto alle contraddizioni dell'URSS, che dia risposte rispetto a come questa società potrebbe costruirsi e quali innegabili vantaggi essa avrebbe, perché dal punto di vista materiale è eh, in realtà quanto cova sotto la superficie, quanto già vediamo eh, di fronte ai nostri occhi. Ho terminato e vi ringrazio. Grazie a te, Emanuele. Ti chiedo per conferma, ci aveva chiesto Andrea se ti riferivi. a, Aggiungo io le lotte sì. di classe in Francia. L'introduzione sì, del 1891, credo che si possa trovare anche in rete tranquillamente, per esempio, sull'archivio marxista. Non so se in rete è presente la versione integrale. 1895, ecco appunto, Ezza Gabriele, non so se in rete presente la versione integrale, perché Kautsky, perché quello, quello fu un'introduzione che gli commissionò Kautsky per la, la rivista teorica del Partito Socialdemocratico tedesco, eh, che Engels accolse di buon grado, ma che poi Kautsky stesso, come dire, mh, ma che poi il partito censurò. Censurò in alcuni passaggi fondamentali ed Engels si adirò tantissimo e si infuriò, e scrisse a Kautsky, e scrisse a Bernstein, e scrisse di qua e di là, ma alla fine l'introduzione non gliela cambiarono, l'integrale venne fuori soltanto molti anni dopo ed Engels imparò sulla propria pelle piuttosto amaramente come rapporti di forza veri, valgono anche nelle dispute teoriche, lui ormai era il grande vecchio del socialismo, il grande punto di riferimento, ma l'avvenire almeno brevemente nella, nella socialdemocrazia tedesca apparteneva ai riformisti e in parte ai centristi, visto che Kautsky ancora non aveva... Non aveva Tradito, ma sarebbe stato di lì pronto a farlo, e ancora doveva emergere una rosa Luxemburg.